dare, perché il nostro desiderio è di metterti al primo posto, Signore, e ti preghiamo che questa mattina tu ci possa dare quello che non ci aspettiamo, Signore, non soltanto quello che ti stiamo chiedendo, non soltanto quello per cui stiamo pregando, Signore, ma anche cose che ci sorprendano, Signore. Per questo Padre noi vogliamo metterti al primo posto, noi ti adoriamo, noi ti abbiamo scelto come il Signore il nostro Dio. Insegnaci questa mattina attraverso la Tua parola a darci quello che noi ci aspettiamo Signore. E conferma questa mattina la Tua parola con i segni e con i miracoli, Signore. Così come Tu hai detto Padre. Grazie Signore. Amen. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Dio è fedele, amè. Dio è vivente, amen. amen. E lui ha preparato cose meravigliose per noi, cose che non ci aspettiamo. Lo credi? E allora guarda la persona che sta fianco a te e dice: Dio ti darà quello che neanche stai aspettando. Dio ti darà quello che, che stai aspettando. Ti che ne che sta aspettando. Ah, aspettato, vogliamo leggere Luca capitolo. 5 dal verso 1 al verso 11, un passo molto conosciuto che per noi oggi avrà un significato molto profondo. Luca capitolo 5 dal verso 1 al verso 11. Le barche che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Posso sedere, ammestrava le folle dalla barca. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: Prendi l'arco e calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendo gli disse: Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Però alla tua parola caricò la rete e fatto ciò presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fece cenno ai suoi compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che stavano affondando. Vedendo questo... Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo Signore allontanami da me perché sono un uomo peccatore infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso lo stesso avvenne pure a Giacomo e a Giovanni figli di Zebedeo che erano compagni di Simone allora Gesù disse a Simone: Non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. Essi dunque, tirare in secco le barche, lasciarono ogni cosa e loro seguirono. Amen. Questo è l'inizio del ministero di Gesù. Lasciarono ogni cosa i discepoli e lo seguirono. Immaginate il problema di Pietro. Tutti quelli che lavorano o hanno a che fare con un lavoro che non ha uno stipendio costante alla fine del mese, sanno di cosa si parla. Perché se lavori, mangi, ma se non, non ci sono i clienti, non mangi. Chi invece è dipendente, pubblico, dipendente di qualche azienda, lo stipendio gli arriva comunque. Va bene o male l'azienda, lo stipendio gli arriva sempre. Però Pietro aveva questo problema: se arrivavano i pesci, mangiava. Se i pesci non arrivavano, non mangiavano. E pensate che lui era stato lì tutta la notte a pescare. Ma niente, non c'erano pesci. Sapete che i pescatori pescano la notte, quindi era fatta, si era fatta mattina, ormai aveva detto è stata proprio una pessima giornata, niente è andato bene, niente è andato come doveva andare, facciamo una cosa come diceva a Napoli, a ricettarmi i fieri e chiamocini. tiriamo la, barra, la, la, la barca a secco, la settiamo da reti e ce ne possiamo pure andare, che oggi ci è andata male, però non sapeva che invece, oggi gli è andata molto bene in questa giornata, perché passa per lì Gesù e sapete che chiede a Pietro di poter utilizzare la sua barca per parlare. Molti non lo sanno, ma la barca, essendo di legno, fungeva come cassa rustica. Quindi quando Gesù parlava sulla barca, grazie a, a quel legno della barca, la sua voce veniva amplificata, era un po' come un microfono. E quindi Gesù era lì, insegnava. E Pietro non se ne andò, ma se ad ascoltare Gesù, perché aveva fame di Dio, aveva fame degli insegnamenti di Gesù. Ed era là, stava ascoltando quello che Gesù diceva. Mi immagino la faccia di Pietro, io penso che lui diceva fra sé: Se nessuno, non ho mai sentito parole come queste, non ho mai sentito parole che hanno vita, come quelle di Gesù. E mentre era lì che stava ascoltando quelle parole, arrivò quello che non si aspettava. Gesù gli disse: Adesso vai a pescare. Là disse Signore, ma siamo stati a pescare tutta la notte, si pesca di notte e adesso però la tua parola lo fa. Pietro stette a sentire la voce del Signore, non la sua esperienza da pescatore. I problemi iniziarono a cambiare quella giornata. Mentre prima il problema era non ho pescato niente, il problema diventò la barca sta affondando. Aiuto, aiuto, aiuto. Qua oggi affondiamo con la barca tanti dei pesci che ci sono iniziamo a chiamare tutto voi con la barca Giovanni, Giacomo venite dateci una mano perché la barca si sta, sta affondando sta sprofondando non ce la fa a mantenere questa grande quantità di pesci che stanno arrivando era l'inaspettato di Dio Pietro non si sarebbe mai aspettato quello che successe quella mattinata Pietro non si sarebbe mai aspettato che Dio l'avrebbe benedetto in una maniera così tanto grande, addirittura che il problema era il contrario, non che non c'era il pesce, ma che c'era troppo. Il problema era il contrario, che la barca non riusciva a trattenere quella grande quantità di pesci. E Dio fece ancora un'altra cosa inaspettata, lo chiamò a servirla, lo chiamò al ministero. Lui che aveva ormai tutta la sua vita programmata per essere un pescatore, magari i suoi progetti futuri era quello di avere una barca più grande o di avere tanti piccoli pescatori che lavoravano per lui diventare un imprenditore non lo so quali erano i suoi programmi ma sicuramente i suoi programmi non erano di predicare la parola di Dio perché altrimenti stava nel Tempio ma i programmi di Dio lo sorprendettero, arrivarono in maniera inaspettata e quello che vogliamo dire questa mattina è che Dio viene e ci sta dicendo come chiesa preparati perché io farò quello che non ti aspetti Amen. Dio non soltanto ci risponde alle nostre preghiere non soltanto ci dà quello che gli stiamo chiedendo ma addirittura fa cose che noi neanche ci aspettiamo cose che quando succedono tu dici alle persone no ma non mi prendere in giro, non ti prendere il gioco di me quello che mi sta dicendo per favore non, non scherzare perché sembrano cose così assurde, così grandi, così enormi, ma sono quello che Dio ha preparato per noi. Amen. E questa mattina Dio sta dicendo alla Chiesa, preparati perché io farò cose al di là di quello che tu mi stai chiedendo, cose che non ti aspetti. Isaia 64, versi 3 e 4, ci parlano di questo. E vi voglio leggere, perché Dio fa queste cose per coloro che sperano in Lui. Quando facesti cose tremende che non ci aspettavamo, tu discendesti e i monti furono scossi alla tua presenza. Dall'antichità nessuno aveva mai sentito, né orecchio, udito, né occhio, visto alcun Dio all'infuori di di te che agisce per chi spera in Lui. Dio agisce in favore di coloro che sperano in Lui addirittura non soltanto rispondendo alle nostre preghiere, ma dandoci quello che non ci aspettiamo. Amen. Un esempio bello è quello di Abramo e di Sara. Sapete tutti quanti la storia di Abramo. Abramo è un uomo di fede, un uomo di Dio, un uomo che aveva lasciato la sua famiglia, la sua eredità, tutto per seguire il Signore, però aveva un problema, non aveva figli, ma Dio gli promise un figlio. Dio gli promise un figlio e quel figlio non arrivava. Amen. Amen. Quel figlio non arrivava. E quindi Abramo fece la cosa a modo suo. Si unì con la serva e nacque Ismaele. E ormai lui si era rassegnato. Ormai Ismaele era suo figlio. Però dopo 14 anni dalla nascita di Ismaele succede qualcosa di inaspettato un giorno lui vede arrivare due persone da lontano due angeli gli corrono i ricordo dice venite a dormire, a riposare, a rinfrescarvi e mangiare a casa mia e quindi li fa entrare in casa prepara un vitè prepara un agnello lo cuoce, lo prepara preparano le focacce, li fa mangiare e mentre stanno mangiando questa persona che era Dio stesso dice fra un anno io verrò qui e tu avrai un figlio e Sara inizia a ridere Sara ride perché? dice potrà mai nascere un figlio di una donna che non ha già più le cose sue un uomo che è già vecchio potrà mai succedere questo? però dopo un anno c'era un piatto nella casa di Abramo e di Sara era arrivato quello che loro non si sarebbero mai aspettati sì. era arrivato Isacco il figlio della promessa Dio fa le cose inaspettate: cose che tu dici, mai possibile che Dio farà questo con la mia vita?' Sì, Abramo e Sara. Sara viveva, di diceva, eh, 'Vabbè, come tante volte quando noi leggiamo che Dio fa tante cose, eh, vabbè. Dio farà mai questo nella mia vita'. Con Sara lo fece, nonostante non avesse più il suo ciclo, ebbe un figlio. Figlio della promessa, amè Dio? Fa quello che noi non ci aspettiamo. E dopo Abramo abbiamo un altro bel esempio che è la Sapete questa donna? Che era una donna che si trovava su una strada di passaggio. E ogni volta che passava il profeta Eliseo lo faceva entrare a casa sua, lo ospitava, gli dava da mangiare, lo faceva riposare. Un giorno la Shimamita parlò col marito. Disse, guarda, questo è un grande uomo di Dio, costruiamo in una stanza, di modo che ogni volta che passi da qua lui possa riposarsi. E il marito fu d'accordo e costruirono una stanza per un servo di Dio, e ogni volta che Eliseo passava di là si fermava a dormire dalla scenamita. Una mattina Eliseo si svegliò e disse, vicino a Geazio il suo servo, cosa possiamo fare per questa scenamita? parlarono con lei dice voi che parliamo con il re voi che intercediamo voi che facciamo qualcosa allora gli disse no sapete sono persone lasciando a mettere una persona che faceva le cose per Dio non per avere una cosa in cambio e quando gli altri disse guarda che questa non ha un figlio allora loro pregarono e dopo un anno Dio gli vede un figlio Dio aveva fatto quello che la Shunamita non si aspettava. La Shunamita aveva fatto una cosa per onorare Dio, per amare Dio, per servire il Signore. Però Dio stava facendo una cosa per benedire lei, una cosa che lei non si è aspettava. E Dio questa mattina ti sta dicendo preparati perché io ti darò le cose che tu non ti aspetti. Amen tu hai servito hai adorato Dio con le decime con le offerte questa mattina lo onoreremo con la tua primizia non pensare che nessuno vede perché Dio che vede nel segreto dice la Bibbia ti ricompenserà pubblicamente Dio farà cose per coloro che sperano in lui ora ci sono tre cose che non ci permettono di ricevere l'inaspettato di Dio la prima cosa è il dubbio, la seconda è la malvagità e la terza è la routine. Le tre cose che ci impediscono di ricevere l'inaspettato di Dio sono il dubbio, la malvagità e la routine. Il dubbio, perché il dubbio? Un giorno Pietro si trovava nella parte insieme agli altri discepoli e a un certo punto Gesù viene camminando sulle acque. E la Bibbia dice che loro iniziano ad avere paura, è un fantasma, è un fantasma. Però Gesù dice: non temete, sono io. E là succede l'inaspettato nella vita di Pietro. Pietro dice, Signore, se sei tu fammi camminare sulle acque, e inizia a camminare sulle acque. Fa una cosa che mai si sarebbe aspettato nella sua vita. Pietro, che fino a poco tempo fa era un pescatore, anche abbastanza, eh, diciamo, poco riuscito come pescatore. Inizia a camminare sull'acqua, però cosa succede? Ha paura, inizia a dubitare. Inizia a vedere il vento, inizia a vedere le onde, inizia a dubitare. E quello che era una benedizione di Dio, quello che era stato inaspettato per la sua vita, inizia a perderlo. Il dubbio, fratelli, uccide l'opera di Dio nella nostra vita perché chi crede in Dio deve credere che Lui è. Deve credere che lui può, e spesso sono delle fortezze grosse nella nostra mente, perché Dio non può fare una cosa se noi non crediamo che lui la può fare, Dio arriva fino a dove arriva la tua fede, quando la fede di Pietro ha creduto che poteva camminare ha camminato, ma quando ha iniziato a dubitare ha iniziato a cadere giù. Mai dubitare, fratelli e sorelle. Distruggiamo la fortezza del dubbio nella nostra mente. Dio può fare ogni cosa. Dio può fare anche quello che non ti aspetti. Al di là di quello che tu hai pregato e chiesto a Dio, Dio può fare cose incredibili. Amen. Amen. Amen. La seconda cosa che ci impedisce di ricevere l'inaspettato di Dio è la malvagità. I Galilei avevano un problema. Qual era il problema dei canarei? Che c'era un uomo posseduto che camminava, distruggeva le cose, rompeva tutto e arrivò Gesù. Cosa successe? Gesù vide quest'uomo e lo liberò. Ma i canarei non ricevettero Gesù. Gli dissero per favore, tornatene a casa tua, tornatene da dove sei venuto perché si comportarono in questa maniera? perché non furono felici che Gesù aveva liberato un uomo e che finalmente la luce del Vangelo della salvezza poteva essere arrivata a loro magari Gesù avrebbe operato guarigioni magari Gesù avrebbe operato altre liberazioni perché non erano contenti? perché erano malvagi e perché erano malvagi? stavano facendo una cosa che nella Bibbia era vietata, stavano arrivando dei maiali e i maiali in quel tempo erano considerati degli animali impuri. Quindi chiunque era in contatto con i maiali stava facendo una cosa sbagliata davanti a Dio. E quindi cosa succede? Che loro erano lì e si preoccupavano più dei maiali che erano morti che di quella persona che era stata liberata. Molte volte la malvagità ci impedisce di ricevere la parola di Dio parliamo di Gesù alle persone, però le persone che dicono ah io non posso diventare cristiano, se no devo lasciare il peccato, se no devo lasciare questa cosa nella mia vita, no, non lo posso diventare, sono persone che sono malvagi e anche quando Dio arriva nella tua vita e tu non te lo aspetti, se tu hai nella tua vita un peccato, se tu hai delle aree nascoste, se tu hai una malvagità nella tua vita, ecco che l'opera di Dio non può avanzare e Gesù come è venuto se ne deve andare, noi non vogliamo essere malvagi. Vogliamo permettere a Dio di darci quello che non ci aspettiamo. Amen. La terza cosa che ci può impedire di ricevere l'inaspettato di Dio è la routine. Perché? Perché se siamo in routine, non diamo spazio all'opera dello Spirito Santo. Ad esempio, Pietro pescava sempre di notte. Viene Gesù e dice: Adesso pesca la mattina no signore, tu non sai che cosa significa pescare non si pesca la mattina già la notte non abbiamo pescato niente figurati la mattina Se che ci nuovo, Gesù predica, predica, io faccio il pescatore meglio di te lo avrebbe potuto dire perché aveva l'esperienza da pescatore per poterlo affermare ma Gesù viene per rompere la routine Gesù viene per dimostrarti che quello che tu conosci non è niente rispetto alla sua mano alla sua opera Gesù viene per dimostrarti che la tua vita è sbagliata se non la metti nelle sue mani che le regole non valgono per Dio che Dio può fare cose al di là di quello che tu immagini al di là di quello che tu pensi al di là della tua logica al di là del tuo, della tua maniera di pensare Dio può fare cose molto più al di là di quello che tu ti aspetti ma tu devi essere pronto a lasciare lo Spirito Santo operare nella tua vita molte volte il problema più grande di Dio siamo proprio noi perché Dio viene per rompere da Dio Dio viene per rompere la routine nella vita di Pietro Dio viene per rompere la routine nella vita di Abramo e di Sara che cioè, già siamo a 90 anni e noi possiamo mai avere un figlio ma Dio viene per fare una cosa nuova a lui non gli piace fare le cose vecchie ma gli piace fare le cose nuove a me? A me. la parola di Dio dice ecco io sto per fare una cosa nuova la riconoscerete? Dio fa una cosa nuova una cosa che tu non pensi rompe la tua routine rompe il tuo modo di pensare a volte rompe anche le tue ragioni dottrinali quello che ti è stato insegnato quando eri piccolo e ti inizi a capire che le cose non sono come avevi capito come ti erano state insegnate perché Gesù viene e rompe la routine ma non viene per benedire la tua vita così come fece con la mia vita quando io andavo in chiesa cattolica cantavo nel cuore della Chiesa avevo le mie convinzioni religiose ma Gesù viene a rompere la mia ordina e a farmi conoscere una cosa nuova che era vecchia ma è nuovo lui viene a rompere la tua ordina uguale quando Maria e Marta ebbero la morte di Lazzar Gesù arrivò Signore se tu fossi stato qui non sarebbe morto e quando Gesù andò là a dire togliete la pietra, cosa gli risposero? Signore, sono passati tre giorni già a Bursa. La routine qual è? Che uno muore, lo seppelliamo, mettiamo l'anima avanti e a rivederci ce l'abbiamo. Abbiamo sempre fatto così. Sicuramente anche allora esistevano le onoranze funebri come oggi, che stanno fare il loro da lavoro e volevano insegnare a Gesù che i morti, una volta morti, sono morti. E però, signore, sono già tre giorni, c'è la puzza, c'è la mamma, la vina, la voto, la mamma fa la voto tutto, tutto cosa, perché la mamma fa fare la chissà che amore, dobbiamo fare di nuovo tutto, togliamo la pietra, rimettiamo la pietra. Eh, perché dobbiamo rompere la routine? Ormai l'abbiamo presa, balsamata, messa là, ce ne possiamo prendere a casa. Gesù si è arrivato tardi. È fatto tardi Gesù ma lui venne per rompere la routine e per dare quello che loro non si aspettavano Lazzaro, vieni fuori Immaginate c'è gente io immagino qualche napoletano se fosse stato là oh Gesù, Gesù no oh ma molti risuscita! ma è però Gesù viene per rompere la routine le cose non devono andare così non è la mia vita, ho fatto questo, ho fatto questo sicuramente sarà così ma non è vero Dio viene per rompere la routine per rompere la tua logica per rompere i tuoi calcoli mentali ma la nostra vita dipende da Lui Lui è la morte e la vita, la risurrezione lui è la luce Amen. e lui fa quello che tu non ti aspetti Amen. che forse non gli hai neanche chiesto Amen. ma lui lo fa perché ti ama Amen. così come amava Lazzaro e quando vide Lazzaro che era in quella tomba e che era morto, dimenticato da tutto e da tutti Gesù pianse perché Gesù tiene compassione di te e anche questa mattina Gesù ha compassione della tua situazione ha compassione della tua malattia ha compassione della tua sofferenza e lui è venuto per rompere questa routine, per farti resuscitare da quella tomba, per cambiare le cose, per fare quello che neanche tu pensi sia possibile, perché lui è Dio, lui è il Signore del Signore e il re dei devi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Amen. Questa mattina Dio farà cose che non ti aspetti. Amen. Dio farà cose che cambieranno la nostra vita a 180 gradi, la cambieranno nella famiglia, nelle finanze, nella salute faranno dire quando le persone verranno a noi no quando ma mi stai dicendo questo non prendo in giro sapete una volta mi è successa una cosa ero un ragazzo però è una cosa che ha segnato molto la mia vita perché mi piaceva molto suonare suonare la chitarra e stavo suonando in chiesa e feci una richiesta al Signore mentre stavamo così stavo a casa mia pregando il sì, Signore mi piace dire una bella chitarra da poterla collegare all'amplificatore perché avevo una vecchia chitarra classica, con la cassa stretta, con l'incamo fatto così, dice che sì, signora la chitarra. E la persona che aveva, mi aveva insegnato a suonare la chitarra aveva una chitarra a 12 corde, è una chitarra molto particolare. e Dice signore, però pure una bella chitarra a 12 corde mi piacevo. Passano i mesi. Vado in Inghilterra. E mentre sono in Inghilterra mi presento un fratello che suona la chitarra. A un certo punto un fratello dice, aspetta un attimo, aspetta un attimo, sale in una stanza, scende con una chitarra. Dice, vedi se ti piace questa chitarra? E me la dà. Era proprio come io la desideravo. Cassa stretta, con le collegabile al mix, era una Gibson, per quelli che conoscono, è una, una delle marche più importanti delle chitarre, è come una Ferrari per le macchine. Le e io ero là e a suonare, bellissima questa chitarra, mi piace. E lui disse, prendila, è tua Disse, no, ma lui mi prende in giro No, no, prendila, è tua Disse, no, aspetta, aspetta c'è un fratello vicino a me che si chiamava Mario Mario, ma tu hai, hai sentito cosa ha detto Il fratello Davide si chiamava? Ha detto che mi posso prenderla Ha detto che questa dinamica è mia Sì, vincente, ha detto che la dinamica è tua ma veramente stai facendo? Sì, mi prendila! C'è un altro faglio di qua, si chiamava Lei, Lello. Lello! Ma veramente io oh, ho capito bene, questo mi sta regalando una chitarra da collezione Gibson, che costa un sacco di soldi, ma sarebbe, Ma forse vi siete messi d'accordo e mi state facendo uno scherzo. E lui disse no, ha detto che sì, te la puoi prima. E io il giorno dopo devo tornare in Italia e torna in Italia con la mia chitarra e entra in chiesa piangendo, lodando Dio dicendo signore grazie una chitarra di io sono da collezione questa persona mi spiegò dice sai io sono un collezionista di chitarre". questa è stata la mia prima chitarra da collezione te l'avevo già regalare e io ero là immaginata la scena piangevo, lodavo Dio ringraziavo. a un certo punto viene un fratello fa e facevo: sto pregando, sto ringraziando il piaspe no, no, importa, che c'è? dice, lo sai io a casa avevo una chitarra che non mi serviva te l'ho portata so che tu suoni sta là vicino alla porta della chiesa se la vuoi te la regalo era una chitarra 12 corte una chitarra della Eco fatta in Italia antica quando io portavo le tue chitarre dall'Italia per sistemarle per regolarle lui disse guarda che questa chitarra è una chitarra che ce ne sono pochi esemplari in Italia questa gara vale più della solo di collezione Dio fa le cose che nemmeno ci aspettiamo. Perché lui deve dimostrarci che lui è Dio, che lui è re. Sono cose piccole, ero una ragazza. Però quelle cose hanno segnato la mia vita. Perché mi hanno fatto credere che Dio può ascoltare le nostre preghiere. E può darci di più di quello che noi stiamo chiedendo, di più di quello che noi stiamo aspettando. Inizi a credere in Dio, perché Dio questa mattina ti darà quello che non ti aspetti, oltre a quello che tu stai pregando. Dio risolverà le cose in maniera soprannaturale, perché Lui è Dio, credilo. Amen. Lui è Dio. E Isaia dice così: quando facesti cose tremente che non ci aspettavamo, tu discendesti e i mondi furono scossi dalla tua presenza. Dall'antichità nessuno aveva mai sentito né orecchio udito né occhio visto alcun Dio all'infuori di te che agisce per chi spera in Lui. Amen. Dio farà le cose per te perché tu speri in Dio. Amen. E se tu speri in Dio, Dio farà cose, come dice primo Corinzi 2.9, cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che. Amano Dio, Amen. tu lo ami? Amen. Allora ti ho preparato cose che non ti aspetti per te. Amen. Al di là di quello che tu gli stai chiedendo, a chi è rivolta questa parola questa mattina? È rivolta a coloro che sperano in Dio, a coloro che confidano in Dio. Coloro che lo amano Amen. e coloro che lo onorano. Amen. Ricordatevi quello che stiamo dicendo questa settimana: siamo nella settimana delle primizie. Dio onora coloro che lo onorano. E dobbiamo onorare Dio con le nostre primizie, con le nostre offerte, con la nostra obbedienza, con il nostro cuore. Che cosa stava facendo Sara quando Dio gli diede un bimbo? Stava preparando un capretto per Dio, stava preparando un'offerta per il Signore. Che cosa ha fatto di Dio? Stava Dice la Bibbia che Marta e Maria sostenevano Gesù con le loro finanze del suo ministero. È vero? Appartenevano a quelle donne che insieme a Gesù lo seguivano e lo sostenevano con le loro finanze. Stavano onorando Dio e Dio le onorò. Che cosa stava facendo Pietro con quella barca? Stava offrendo la sua barca affinché Gesù lo usasse per il suo ministero. È vero o no? e Dio gli dite quello che non si aspettava cosa farà Dio? Dio lo farà farà cose che non ci aspettiamo con coloro che lo amano che lo servono e che lo onorano Amen. la battaglia non è la nostra è del Signore e se Signore stamattina ci dice Isaia 40 1 e 2 consolate e consolate il mio popolo dice il vostro Dio Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il tempo di guerra è finito. La sua iniquità è spiata perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio dei suoi peccati. La strada è appianata e la gloria del Signore arriva. Amen. La gloria del Signore arriva. Quanti vogliono onorare Dio questa mattina? Alziamoci a ripieno.